Il denaro è sporco, il denaro non è importante, i ricchi sono tutti avidi. Il denaro è la radice di ogni male. Gli imprenditori sono tutti opportunisti e sfruttatori, bla bla bla. Ora vi dico la mia però. Il denaro crea lavoro. Il denaro cura le malattie, salva le vite. Il denaro sfama, dissetta, implementa la cultura e conoscenza. Il denaro è potere benevole. Il denaro dà speranza a chi davvero non ne avrebbe. E chi denigra questo aspetto o denaro stesso, beh, probabilmente è un poveraccio che lo fa solo per nascondere la sua piccola quantità posseduta e che sta bene nella sua zona di comfort, cioè non ha voglia di fare un c***o, ma critica. Ok, nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro, assolutamente sì, sono d'accordo, ma il guaio è che ci vogliono soldi per comprarle. Ma il denaro può essere brutto e cattivo come lo descrivono alcuni? Assolutamente sì, sei gestito malamente però, ma è una conseguenza delle tue azioni, non il denaro in sé. Il denaro è strumento di crescita, di sviluppo, di miglioramento, il denaro è strumento di libertà. Fine. bentornati in questo nuovo video sulle nuove caratteristiche che ogni imprenditore o futuro imprenditore deve possedere per poter raggiungere il massimo del suo potenziale e successo finanziario ma prima di iniziare non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi così non ti perderai i miei nuovi contenuti sullo sviluppo personale imprenditoriale e finanziario sigla Essere un imprenditore non è un compito semplice, ma con il tempo e lo sforzo è possibile affinare queste caratteristiche essenziali per il successo e poter raggiungere la libertà finanziaria. Va da sé che essere un imprenditore non è facile. Tra quegli imprenditori che raggiungono l'apice del successo ci sono alcune qualità però che li separano dal resto. Le seguenti sono le 9 caratteristiche che ogni imprenditore deve possedere per raggiungere il successo sono indispensabili. La prima caratteristica è la visione. I visionari sono persone che sono in grado di creare nuove tendenze o massimizzare le tendenze esistenti sul mercato. Un imprenditore di successo è creativo, ma non necessariamente nel senso artistico tradizionale, ma concettualmente e intellettualmente. Gli imprenditori di successo sono spesso in sintonia con le tendenze perché hanno una passione per la ricerca e hanno un talento per la speculazione su dove i dati portano. Inoltre non hanno paura di creare relazioni con gli altri innovatori che stanno guidando il cambiamento. Coloro che hanno la capacità di rimanere al passo con le tendenze e di creare una visione aziendale convincente sono anche meglio in grado di prevedere dove la loro visione porterà. Numero 2. Ottimismo In parte, essere in grado di gestire il fallimento non è altro che abbracciare il proprio lato ottimista. Un imprenditore di successo non è cieco dal fallimento. Affrontiamo i fatti. Anche il più riuscito degli imprenditori ha fallito molto lungo la strada. Richard Branson parla di fallimento in termini pratici, come questa sua citazione. La chiave per non ricadere all'indietro è quella di imparare qualsiasi lezione possibile dall'esperienza, in modo da poter evitare di fare gli stessi errori nel prossimo lancio. Avere la forza d'animo di decidere cosa non fare è spesso più difficile che scegliere cosa fare. Ovunque le tue scelte portino, un imprenditore di successo impara dal fallimento, è ottimista e si muove per intraprendere azioni sicure. Numero 3. Responsabilità. Gli imprenditori di successo si sentono a proprio agio ad assumersi le proprie responsabilità anche quando le cose non vanno bene. È meglio mantenere un atteggiamento di curiosità su come le imprese crescono e falliscono e di avere la volontà di evitare il gioco di colpa per ottenere le cose fatte. Numero 4. Assumersi i rischi. Avviare un'impresa comporta sempre dei rischi. È una delle poche cose certe, ma un imprenditore di successo sa come assumersi i rischi intelligenti e come rendere il suo team confortevole con la possibilità che le cose potrebbero non funzionare perfettamente. Numero 5. Sono in grado di dare priorità. La maggior parte degli imprenditori hanno la testa su un girello. Uno dei compiti più difficili degli imprenditori che devono affrontare è la priorità delle loro idee e azioni. Mentre è facile farsi distrarre e impantanare nei dettagli, un buon imprenditore è in grado di affinare su ciò che è veramente utile e importante e ciò che non lo è. La capacità di pensare lucidamente e dare priorità è la chiave del successo. Numero 6. Motivazione e stimoli. Tutto questo parlare di rischio e fallimento può essere scoraggiante, ma sappiamo che ci sono molti aspetti positivi. Al fine di crescere e migliorare, i dipendenti non possono avere paura di ammettere errori o sottolineare ciò che non funziona. Rendi chiari i valori dell'azienda in modo che tutti siano incoraggiati a lavorare verso quei valori e a ridurre i comportamenti controproducenti. Numero 9, collaborativo: gli imprenditori sono un gruppo naturalmente competitivo, ma una caratteristica portante del loro successo è che possiedono la capacità di essere pure collaborativi. Un imprenditore di successo non non ha paura di collaborare o utilizzare altri mezzi collaborativi per guadagnare trazione in mercati affollati. Incoraggiano anche un ambiente di lavoro collaborativo in modo che i dipendenti siano a proprio agio nel promuovere il successo dell'azienda nel suo complesso piuttosto che cercare di portarsi in ginocchio per andare avanti. Ora, se hai visto questa lista completa e hai capito che non possiedi tutte queste caratteristiche, abbi fede. Queste caratteristiche possono essere apprese e sviluppate nel tempo. Se noti un punto debole, scopri chi, nel mondo degli imprenditori, dimostra fortemente la caratteristica desiderata, studia cosa ha fatto e lavora su di esso. Con il tempo e lo sforzo è possibile affinare tutte le caratteristiche necessarie per avere successo. Ma tranquillo, che anche in merito a questo farò un video dettaglio tagliato a brevi, così ti sarà più facile scalare la salita verso il successo e sviluppo personale, professionale e finanziario. Quindi non scordarti di iscriverti al canale, attivare gli avvisi e al prossimo video!